Comunque, raga, adesso io stacco. Noi ci si becca domani, domani sera in live su Salva il Mondo, dove andrò a givarvi. Va bene, ragazzi. Io vi ricordo, se volete supportarmi nello shop... Raga, io vi ricordo... Anzi, importante, questo lo devo ricordare veramente. Perché se non potete né donare, né shoppare, oppure né, né, fare, anzi, né farmi regali, ma potete solamente shoppare per voi stessi e volete giocare con me, eh, l'unica cosa che potete fare... Ultima partita eh, eh, Victor, grazie mille. <ride> cioè, vabbè, dai, oh mannaggia, grazie. Comunque Victor, grazie mille. Grazie mille. Sono tanti, eh. Ora, grazie mille. Per me sono veramente cosa? Cosa? Ma che cosa vuol dire? Sei serio, Victor? No, aschi raga, ha scritto se vinci battono gli altri dono 100 No, raga, mi fa male. Il oh. Fa male il cuore, raga. Veramente, non fra troppo. Signore? fra Andate, non ci Raga, oh raga, proviamo a vincerla. Non per piacere. Siete. No, vabbè, raga, devo bisogna impegnarci, dai. Cosa? No, raga, che cazzo? No, no, raga, è impossibile. No, è impossibile. No, è impossibile. No, imp No, era no, impossibile. No, raga, no, mi mangio una bottiglia. Mi mangio cazzo di bottiglia. Mi mangio una cazzo di bottiglia. Cazzo. Dai, raga, la startiamo eh? Basta, Victor, ti prego. Ti prego, Victor. Basta fra, ti prego Basta bravo. Esatto esatto Esatto Fra basta ti prego Mi fai stare Victor sei un grande No Victor veramente Victor. veramente Comunque per chi non mi conosce mi chiamo Anna, Victor può... E mi piace andare a visitare streamer più piccoli per a crescere Victor ma Veramente ma se ti faccio sponsor allora, Ti faccio tutto che ti quello ti che vuoi 68 shield Perché ce, una, ce ne sono due a terra, ecco perché ragazzi 20 shield, ho craccato uno, craccato uno Occhio raga, eh, occhio, eh Che No, raga, ma perché mi tremano le mani? Hai visto cazzo. Delante, posa, posa, posa, bravissimo, Sernando. La... Raga, ma... eh? Bravissimo, Sernando. Bravissimo, cazzo. La... Occhio, occhio. Sernando, vintati. Curati. Detto ci fu, Bravo bravo, eh, bravo e, e, e Fra curati, è curati! Fai fanno anch'illalo! Curati Sena, curati! Bravo, Serna, bravo! Occhio! No, cazzo! Merda! Eh, vabbè, No, no, Eh, 7 contro tre. E devi fare? vincerla, ecco cosa devi fare. L'ha fermata. <ride> onesto, onesto, onesto, onesto, onesto. No, raga. Ti, ti prego, mo' vincila, ti prego. Ma come faccio a vincere? No, ho vinto il primo lacrime. Bro, altri 20 euro. Oh, Guarda, che bello. Or, gli ultimi che stanno in game. Fai no, raga, che cazzo. Però sei incazzato con me stesso, Victor, scusami. Fra, grazie mille. cazzo Vai, mi eh, eh, eh, eh, eh. uh, vai Ehi, e e mi ha va va vai inizia ah uh, do blu corocori mio io per brum brum quello zip Evo ti cammino, mi ho chi chi chi. E poi mi ho chi chi. E poi mi ho